Ancora immobile, sto lì a guardare come si va a mostrare l'eterno confine, linea morbida fra terra e mare, immagine ultima di un lieto fine. Avevo un sogno da poter mirare, ma la vita purtroppo non è speranza, la vita purtroppo non vuol sperare, come neppure aprire una lieta danza. Ero sì partito con alcuna certezza, ma lo sguardo, senza macchia di mio figlio, miraggio eterno di cotanta bellezza, mi aveva sì convinto a non batter più il ciglio. Ora, al controllo del mare, lo lascio andare. Come storia di un profeta dalle acque salvato, io il tremendo dolore vado ora a narrare di chi nelle acque da qui se n'è andato. Come una madre, al petto stringevo il mio calore, all'esile corpo come vita, e sostanza da padre porgevo come di morte fosse anticorpo. Eppure in tanti, ammassati e stretti, non avvertivamo calore in quella notte, come se ci fossimo già tutti predetti l'arrivo fuggente del gelo di morte. La mia immortalità con lui se ne va, come un Dio che perde la vita, come un intellettuale che nulla più sa, o un corridore che cede in salita. Eppure eravamo in tanti e stretti che di sogni se ne respirava. I nuovi giorni erano certi e il nuovo mondo in noi già abitava. Ora ho soltanto le povere stelle che da lucernario al mio angelo fanno e mai furono così poco belle in quanto al ricordo è legato il danno. Restavo per ore a guardare il suo viso, come fosse davvero il mio unico mondo, e seppur non mi fosse un sorriso, io dell'amore toccavo il suo fondo. Ora è lui che, seppur galleggia, arriverà presto a toccare gli abissi, mentre la stella un po' si ombreggia e per il tenero amore... Fa come da eclissi. Le grida erano mute durante l'affanno. Figli di madre e madri di figli, per l'eternità intera attenderanno che il compagno di viaggio distrugga i grovigli e l'amore infine sorpassi quei cigli. Cigli di limiti che separano in parte chi nella vita ha condiviso giacigli e ora combatte contro una morte che riaffiora bastarda tra lievi bisbigli, maestra di falsi e pochi consigli. Allora capisco che mentre galleggio, non tanto nel mare, ma nella mia mente, la vita in fondo non più io corteggio, e decido sicuro di essere ardente. Scattante all'or mi dirigo verso di lui, che nel frattempo comincia all'affondo, e ad ogni bracciata ricordo di suoi ricordi e odori la mente mi adorno, dal primo vagito all'ultimo bacio del primo attrito le toppe mi cucio. E se il mare diventa ancora più alto, non è per la luna e le alte maree, ma le lacrime, che nuotando io pianto che di lui il mio amor son tutte le idee. il mare mi ellive in questo caldo momento, per fermare le fiamme di questo mio inferno, luce interiore di tanto tormento, che mi logorano in pavi dell'esterno e l'interno. Dell le braccia toccano le acque creando rumore, come ad azione corrisponde reazione. Io percorro con tanto tremore aspettando reazione, da tale mia azione. Che la terra sia lieve come il mondo sul dire, che il mare finisca questa interna tempesta e che le spoglia giungano per mio obbedire a chi la vita è in essa di un tempo richiesta. Perché seppur la vita ingiusta finisca, allora fino alla fine la morte capisca, capisca che tutto gli può appartenere. Tranne la giovane vita di chi Lattenere, la vita si vuole in quanto recente, di vista e di tatto, e il suo volere, allora lo afferro e infine lo guardo e come un atleta che è giunto al traguardo, che accetta per sempre l'eterna fatica e sprofonda con gioia nella vita infinita.